Ciao a tutti! Oggi prepareremo le zeppole al cacao con crema pandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono: per le zeppole, acqua, burro morbido, farina di tipo 00, cacao amaro, uova, vanillina, zucchero e sale. Per la crema: crema pandistelle, panna fresca, mascarpone biscotti pandistelle e zucchero a velo andiamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta preparando prima l'impasto versiamo all'interno del boccale l'acqua lo zucchero il sale la vanillina e il burro morbido Azioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 2. Aggiungiamo il cacao e la farina. Azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 3. A questo punto azioniamo nuovamente il bimbi per altri 30 secondi sempre a velocità 3. Lasciamo raffreddare l'impasto all'interno del boccale per 30 minuti. Trascorso il tempo il composto si è raffreddato, adesso chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioneremo il bimbi senza impostare il tempo a velocità 4 e dal foro del coperchio uno per volta aggiungeremo le uova, dando il tempo all'impasto di assorbire un uovo per volta. A questo punto fermiamo il bimbi, Posizioniamo il misurino e lo facciamo partire, azionare, lo azioniamo per 30 secondi sempre a velocità 3. Il composto è pronto. Trasferiamoli in una sacca a posce con il beccuccio a stella. Abbiamo rivestito una teglia con carta da forno, adesso andremo a formare le zeppole. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Terminata la cottura lasciare intiepidire in forno con lo sportello semiaperto. Nel frattempo prepariamo la crema per farcire le zeppole. Gli ingredienti sono crema pandistelle, panna fresca, mascarpone, biscotti stelle e zucchero a velo. Momentaneamente Mettiamo da parte la crema pandistelle e i biscotti sbriciolati che ci serviranno successivamente per decorare le zeppole. Iniziamo a preparare la crema. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Mettiamo 30 g di zucchero a velo.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 Fermiamo il bimbi, la panna è ben montata, mettiamola da parte in una ciotola. Abbiamo rimosso la farfalla dal boccale, mettiamo all'interno del boccale il mascarpone.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 Trasferiamo il mascarpone nella ciotola con la panna. Siamiamo delicatamente. Adesso aggiungeremo i biscotti pandistelle che avevamo precedentemente sbriciolato e continueremo ad amalgamare. Trasferiamo la crema in una sac à poche con un beccuccio a stella e riponiamolo in frigo sino al momento dell'uso. Trascorso il tempo: le zeppole si sono ben raffreddate. Adesso le andremo a tagliare a metà per poterle farcire. Abbiamo diviso a metà la zeppola. Adesso spalmeremo un po' di crema pandistelle. La crema al mascarpone, facciamo la zeppola, chiudiamo con la parte superiore, riprendiamo la crema, decoriamo la parte superiore. Completiamo con un biscotto pan di stelle e spolverizzando con dello zucchero a velo. E continuiamo così con tutte le altre zeppole. Zeppole al cacao con crema pan di stelle. Grazie e alla prossima ricetta.